eccoci grazie presidente allora la, la proposta che eh, stiamo esaminando oggi come già avevamo insomma, approfondito nella giornata di ieri eh, riguarda la, come dire, la definizione eh, finalmente direi di una, eh, di una disciplina che riguarda un, una, un ambito visto che ieri il tema settore non era piaciuto quindi comunque un ambito un ambito che è appunto quello della disabilità e che ovviamente ha una sua rilevanza, una sua importanza tale per cui ovviamente abbiamo ascoltato le parole della firmataria della collega insomma Paciocco che ha cercato e questo voglio bisogna dargliene atto io questo. Insomma spero che nessuno possa contestarla questa cosa di aver fatto veramente ogni passaggio ed ogni eh, attività necessaria per poter accogliere per poter soprattutto anche ascoltare eh, quelle che potevano essere delle proposte migliorative che andavano nell'indirizzo proprio di eh, migliorare e per la prima volta regolamentare l'aspetto delle consulte eh, di, questo, eh, di questo settore eh, o comunque di questo Uh, di, questo, di questo ambito. Ora, eh, entrando nel merito della, della proposta in sé, è evidente che la sua articolazione e così come articolata, eh, diciamo, così come disciplinata, eh, poggia, diciamo, a delle novità importanti che sono state anticipate e che sono state illustrate dalla, dalla eh, collega. Io credo che sia. Ehm, molto positiva anche la modalità con la quale sono state all'interno dei vari organismi bilanciate la partecipazione come dire dei, eh, definiamoli del, comunque delle, delle associazioni o comunque delle, dei portatori di interesse rispetto anche a quelle dei singoli cittadini credo che questo sia un ottimo bilanciamento eh, che eh, consente tra l'altro una tracciabilità una trasparenza e soprattutto una chiarezza di come effettivamente poi questi organismi possono comunque portare dei contributi all'amministrazione e poter essere eh, così eh, percepiti. Al tempo stesso credo che anche questa mh, regolamentazione dia forza, una forza ulteriore a quello che poi è l'assetto istituzionale della città valorizzando anche tutte quelle consulte municipali che ovviamente poi in funzione anche di questa nuova regolamentazione potranno quindi istituirsi e concorrere alla pari eh, diciamo, e concorrere comunque a formare e a dare comunque contributi utili all'amministrazione all eh, ieri ad esempio noi abbiamo eh, approvato questa delibera dove eh, di fatto abbiamo previsto la possibilità no, per le consulte di poter comunque avere un dialogo oltre a quello delle singole proposte di delibera di iniziativa appunto delle consulte ma anche di presentare queste osservazioni questi contributi che potessero essere esaminati dall'assemblea capitolina abbiamo poi ad esempio bocciato alcuni emendamenti dell'opposizione che riguardavano la partecipazione della giunta ma semplicemente perché è ovvio che lì poi eh, opera il regolamento di giunta eh, capitolina come previsto dallo statuto e quindi si tratta di un aspetto separato da quello dell'assemblea eh, capitolina senza togliere il fatto che è ovvio che l'ascolto debba arrivare a tutti gli organi ma semplicemente per una questione anche di ordine di istituti, quell'istituto doveva diciamo, entrare all'interno di un'altra eh, un regolamentazione ecco. quindi eh, la, la proposta in questione secondo me è un passo dal punto di vista politico importante e va anche in armonia eh, innovativa, stiamo cercando di prendere quindi questo settore che comunque questo ambito che è un, un ambito sicuramente eh, eh, storicamente eh, sentito, perché non... Vediamo, insomma, basta andare sul sito di Roma Capitale e non è troviamo centinaia di migliaia di consulta anche perché poi a questo si affiancano tanti strumenti di iniziativa popolare come le petizioni, le proposte del libro, eccetera, però questo, quello diciamo dell'incontro e dell'ascolto, tra l'altro nel quale c'è una vera e propria netta separazione no? tra comunque attività politica e, e, come dire, e attiv la loro attività, eh, sicuramente questo potrà che rinforzare e valorizzare anche la purezza insomma, di questi. Di, queste, di questo lavoro. Ecco, quindi dal eh, nostro punto di vista eh, sicuramente una proposta che fa un passo avanti rispetto a una regolamentazione che non c'era, una proposta che tiene, tiene sicuramente a valorizzare gli equilibri non solo ovviamente dei singoli eh, cittadini perché è giusto che anche loro possano partecipare ma anche mh, ovviamente di tutte quelle realtà che oggi su Roma sentono e partecipano e valorizzano insomma, questo, eh, questo, mh, questi, questi aspetti insomma, che riguardano la vita delle persone, è importante anche perché al tempo stesso stiamo cercando di dare un ordine anche di flusso, quindi eh, di come effettivamente processi, questi processi possano diciamo, migliorare tra territorio e centro e quindi in un'ottica anche di come effettivamente la città oggi si è mossa, cioè oggi la città è di fatto non solo il centro, ma è anche ovviamente articolata in 15 municipi e quindi è giusto immaginare e pensare che anche gli, quando si immaginano quindi questi strumenti è bene tenere conto di come effettivamente la città è articolata e quindi riuscire a valorizzarla al meglio su tutti questi eh, settori. Quindi eh, leggeremo insomma, se ci saranno ordineggiore e emendamenti, insomma, della, eh, come sempre, della, eh, insomma, anche da altre forze politiche, però no, su questo voglio essere chiaro, va detto che il lavoro è stato lungo, è stato faticoso e tutti insomma c'è stata la massima apertura e disponibilità al confronto eh, su tutti i temi eh, veramente fin dal principio e questo bisogna secondo me darne atto al netto poi dei legittimi ovviamente punti di vista che possono essere differenti la democrazia fortunatamente esiste proprio per questo per fornire dei punti diciamo eh, differenti e poi alla fine ovviamente decidere grazie